su due fiammiferi che si incontrano. Uno dice all'altro, tutto incenerito. Ti ho detto mille volte di non grattarti la testa. Io mi chiamo Salvi. Ciao. Ciao.